ritrovati a tutti da Laura di 1, 2, 3 ricrea. Oggi sono in vena nostalgica e voglio parlarvi di come tirare i fili che compongono il tessuto, riuscendo ad ottenere dei quadrati o dei rettangoli perfetti, cioè con angoli di 90 gradi. Questo permette di creare tende, ad esempio, che una volta appese cadono perfettamente. Allora, innanzitutto partiamo dalla definizione di tessuto, un po' di teoria, non piace tanto ma non fa mai male. Eh, parliamo di tessuti non tessuti di maglina perché eh, è, un è un discorso diverso. Allora, il tessuto è costituito da un intreccio di fili perpendicolari tra loro. Abbiamo la trama e l'ordito. La trama è ehm, il filo che di solito è disposto orizzontalmente rispetto alla cimosa mentre l'ordito sono i fili che ehm, disposti verticalmente naturalmente la cimosa che cos'è? La cimosa è il bordo del tessuto questa è la cimosa quindi la trama è orizzontale, sono i fili orizzontali o tante volte uno solo che ehm, che percorre tutto l'ordito, e poi abbiamo quello verticale, tipo questi bianchi che si vedono bene, ma ce ne sono tantissimi, eh, che sono l'ordito. E, e Già che ci siamo, vi dico anche la cimosa, e questa parte qua, che è il bordo del tessuto della pezza. Di solito non si utilizza mai mh, nella creazione di un capo, perché ha una struttura differente da quella del capo stesso e quindi cade in maniera diversa giusto così un'altra curiosità che cos'è eh, l'altezza del tessuto è la distanza tra due cimose perché ogni pezzo ha due cimose basta con la teoria adesso eh? e, allora passiamo alla pratica praticamente le mie nonne per eh, tirare o creare una tenda perfettamente eh, dritta, quindi con angoli a 90 gradi e che cada bene, cosa facevano? Tiravano i fili del tessuto. Eh, è sicuramente un lavoro che ehm, ci vuole tempo. Però il risultato è veramente eccezionale. Vedete, vi basta un semplice ago. Questo tessuto ha una trama grossa appunto per farvi vedere eh, come funziona. Tirando via un filo si crea un foro, una linea, si vede dove manca. Tirandone via un altro la, il foro aumenta naturalmente. In questo modo io creo una linea dritta. Una linea dritta. Naturalmente per creare un rettangolo, un quadrato, devo tirare i fili in orizzontale e in verticale. Adesso lo tiro nell'altro verso. Vedete come si delinea la mia figura geometrica, che non... io adesso non prendo misure ma naturalmente dovete eh, calcolare la misura che avete bisogno per, il vostro, per la vostra tenda, per i centrini, per un qualsiasi elemento, una tovaglia tovaglioli anche se non si usano più tanto quelli di stoffa vedete in questo modo si crea molto semplicemente un quadrato perfetto un quadrato un rettangolo andando a tagliare eh, ci rimane una figura Io taglio leggermente di più per i margini di cucitura, diciamo che questo qui potrebbe essere un centrino, un centrino, togliamo ancora alcuni fili che così vedete meglio, questa maniera, si vedono, io ottengo delle figure che una volta appese non si muovono perché cadono a piombo. Vi faccio vedere degli esempi già realizzati. Questo è un tovagliolo e qui sono stati tolti i fili. Poi naturalmente è stato fatto il bordo e cucito um, al punto orlo giorno questo è un altro un altro centrino punto erba con eh, l'orlo giorno in giro in giro un altro esempio di cosa serve a togliere i fili, vedete, sono stati tolti i fili in questo quadrato e in questo quadrato, qui è stato realizzato il bordo e qui invece è stato realizzato un ricamo. Arrivederci alla prossima da 2-3 ricreo.